Signore e signori, oggi una ricetta pazzesca, super interessante che vi stupirà Che dico, oh, Ma veramente con quell'ingrediente? Perché questa è stata un po' la mia stessa reazione Quando ho visto questa cosa fantastica ragazzi, con un ingrediente Riuscite a fare delle crepes, ma delle signore crepes che sono veramente buone Tra il resto, cioè non è che viene un fornato, una cosa un po', eh? un po che... no, no, no. Ok ve lo svelo, aspettate un attimo Dov'è che l'ho messe? Sono le lenticchie rosse ragazzi Le lenticchie rosse decorticate Esce veramente una crepe Sia da condire salata, che dolce, perché io addirittura l'ho comita dolce e è tanta roba l'impasto è neutro, non è che ha un gusto particolare in più sono vegane, senza glutine senza lattosio, senza uova quindi veramente sono perfette per tutti quest'idea l'ho presa online guardando Instagram, mi pare, sì o, o TikTok forse, non mi ricordo comunque eh, l'ho leggermente modificata perché le percentuali eh, delle quantità erano, boh, non so non mi sono trovato bene, l'ho modificata un po' così a me è piaciuta tantissimo sembrano veramente delle crepe vere, Siete pronti che vi insegno la ricetta? Ho messo in ammollo un bicchiere di lenticchie rosse in due bicchieri e mezzo di acqua Le dobbiamo lasciare in ammollo per circa due ore, almeno due ore meglio se tre Comunque magari, non so, la mattina potete farle piuttosto che nel primo pomeriggio per la sera E le lasciate là tranquille, insomma, tanto devono solamente idratarsi, non dovete farci niente Passato questo tempo, voi con un mixer frullate, con un frullatore di immersione, con un mixer frullate molto bene Dovete ottenere una crema omogenea mettiamo anche un pizzico di sale insomma per dargli la sapidità e poi cominciamo a cuocere allora ho fatto varie prove ho capito che il metodo migliore per cucinarle per avere proprio un risultato molto molto simile se non quasi identico a quelle della, delle crepe normali è, è questo metodo qua seguitelo bene allora prendete una padella ungetela con un goccino di olio di semi io mi sono aiutato con il pennello per fare un lavoro più pratico quando è abbastanza calda ma non deve assolutamente essere bollente perché altrimenti la pastella si rapprende in fretta Tra il resto è una pastella che si rapprende più velocemente Rispetto alla pastella delle crepe normali Quindi se la padella è un pochino meno calda è meglio e Voi ovviamente prendete un bel mestolo di impasto Non essendoci la farina È sempre meglio ogni volta che fate la crepe Mescolarlo bene in modo tale da avere un impasto omogeneo Perché altrimenti tende magari un pochino a separarsi La parte acquosa dalla parte polposa E poi le cuocete Quindi prendete il vostro mestolo Lo distribuite bene un po' la padella insomma in modo tale da avere proprio una crepa omogenea e come per le, per le clap le cucinate circa due minuti per lato sappiate che quando l'impasto l'avete distribuito potete un pochino alzare la fiamma quindi insomma eh, cucinare le, le, le crepe a fiamma media stando ben attenti e quando sentite questo rumore che l'ho ripreso sentite questo scrocchierellamento ok potete girarle, quando le girate le fate cucinare ancora 20 secondi poi basta, le disponete sul piatto una sopra l'altra, che così si mantengono belle morbide, elastiche, con l'umidità poi quando sono pronte le potete condire ve lo assicuro, in tutti e due i modi, io, siccome era l'orario della merenda, me la sono fatta con fragole banana e crema alle nocciole fondente, buona, bella, che adoro le fai salate, stessa cosa cioè puoi condirle con qualsiasi cosa che va sempre bene, in poche parole, basta la ricetta finita come mi sono sembrate carine dai la ricetta è carina poi sapete ehm, a parte essere così versatili sono anche ricche di proteine vegetali sono comunque proteine nobili eh, pochissimi grassi saturi sono facilmente digeribili anche queste queste crespelle. insomma secondo me è una bella alternativa fatemi sapere poi ovviamente se le provate a fare sappiate che eh, se mi volete taggare io sono solo contento e tra parentesi io lo dico sempre su instagram trovate anche altre ricette non solo quelle che propongo su youtube che dire ragazzi noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video venerdì se rimango così puntuale venerdì ore 15 insomma esce un nuovo video e vi lascio qua come sempre altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui nuovi video sui contenuti, nuovi contenuti e qua invece c'è qua ecco c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta, così come tante altre ricette che insomma ho proposto. Grazie tantissimo per essere stati qua. Vediamo prestissimo.